Sono Selenia Tomassini e ho 30 anni, mi sono laureata all'Università Politecnica delle Marche al Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione. Il mio progetto consiste nella creazione di uno strumento diagnostico interamente integrato su cloud che possa supportare i clinici nei processi decisionali andando a fornire una diagnosi computerizzata, affidabile, quindi con bassa percentuale di errore e clinicamente interpretabile, ossia per garantire una sorta di accettabilità anche dal punto di vista clinico dei risultati ottenuti. Utilizzo la rete GAR proprio per lo storage e l'implementazione degli algoritmi che vado a, a, ad implementare, a creare, per lo storage perché i dati che utilizzo sono dati tridimensionali di risonanza magnetica che vado appunto ad archiviare sul cloud del GAR. E quanto all'implementazione degli algoritmi, utilizzerò la rete GAR proprio per il cloud computing, per la computazione su, su cloud. Ho scelto di partecipare alle borse GAR perché Dopo il dottorato credevo fosse un'opportunità per lavorare ad un progetto pensato, ehm, progettato e scritto proprio da me, quindi un, un argomento che mi interessasse e che credo potesse essere anche utile alla comunità eh, non soltanto scientifica ma anche medica clinica.